I suoi vigneti sono ubicati lungo la fascia pedemontana e montana, che comprende 30 comuni. Questi luoghi sono l'espressione di una tradizione che ha profonde radici legate alla viticoltura, testimoniate ancora oggi dal prezioso lavoro dell'uomo. Piacevoli escursioni conducono a borghi medievali, musei, antiche chiese e al monumento simbolo della provincia di Torino il forte di Fenestrelle tra i vini a denominazione il Pinerolese prevede le tipologie rosso, rosato, barbera, bonarda freisa, dolcetto, dos e ramie il dos è uno dei vini più caratteristici di probabili origini francesi ma potrebbe anche essere autoctono del Pinerolese è chiamato anche Gros d'Henri il vitigno è a bacca nera e il vino che ne deriva è piuttosto leggero, di corpo moderato e gradevole. Altro vino simbolo del territorio è il Ramie, prodotto nelle ripide pendici montane di Pomaretto e Perosa Argentina, con uve avanà, Avarengo e Neretto. Il tessuto economico è costituito da medie aziende e da realtà di spicco come la Cantina Sociale di Bricherasio, la più importante in termini di capienza produttiva di tutto il territorio provinciale.